Carissimi, bentornati ad una nuova puntata del ciclo di catechesi dedicata ai nuovissimi. Stiamo immersi dentro il giudizio universale che abbiamo la volta scorsa cominciato a trattare, soffermandoci come di consueto quando apriamo un nuovo argomento, ecco per lo stile un po' mh, dato a questo ciclo di catechesi che è un ciclo di catechesi magisteriale quindi si cerca di seguire un po' una regola abbastanza rigida ecco, quindi anzitutto la fonte primaria della liberazione che è appunto la Sacra Scrittura che ovviamente per noi cattolici non esiste senza il suo ancoraggio Fond, fond, fondante oserei dire al magistero. Che poi è sempre il secondo step, e poi la voce dei testimoni autorevoli. Io ho scelto volutamente, insomma, di eh, rivedere i singoli nuovissimi attraverso una sintesi molto succinta, ecco, forse troppo succinta, dell'insegnamento di San Tommaso e poi tirare qualche linea conclusiva. E sui vari argomenti dobbiamo adesso cominciare a dare un'occhiata a ciò che è stato detto del giudizio universale vedremo subito che è, giudizio, del giudizio universale è, proprio, è, è una cosa di cui la coscienza della chiesa ha sempre avuto eh, assolutamente eh, una lucida consapevolezza fin dai primissimi secoli cioè, eh, troviamo addirittura eh, al numero 10 del Densinger al numero 10 vuol dire che stiamo eh, proprio nei primissimissimi secoli stiamo eh, molto a ridosso del primo secolo no? i primissimi simboli apostolici no? i simboli apostolici con, con simboli si intende appunto i simboli di, di, di fede no? per esempio la tradizione apostolica di Santi Ippolito romano. Benzinger 10, ecco. Credi in Dio Padre Onnipotente? Sì, credi in Cristo Gesù, figlio di Dio, che è nato per opera dello Spirito Santo. La Maria Vergine fu crocifisso sotto Ponzio Pilato, morì, e fu sepolto e il terzo giorno risusciterà risuscitato dai morti scusate e ascese nei cieli sia dalla destra del padre verrà a giudicare i vivi e i morti e il, il verrà a giudicare i vivi e i morti eh, è un come possiamo immaginare è una un affermazione costante di, di, dei simboli fin, fin, appunto, fin da, da, da quelli della, della primissima ora non ce ne sono tantissimi qui pensate che si va dal numero 10 al numero 30 del danzinger dico, il Saltero del re Eterstano, il Codex Laudianus, l'Expanatio Simboli di Sant'Ambrogio, si ripetono sempre la stessa cosa, quindi non vale la pena di leggere tutti quanti, no? E quindi c'è sempre il tema del di là per giudicare gli morti, di là per giudicare gli morti, no? di là per giudicare i morti, questo fino al, fino al 30 del Densiger con il quale ci troviamo, Uh, arriviamo da un punto di vista cronologico al al terzo quarto secolo no? Eccolo qui Quindi, intorno al, all'anno 300 il rituale battesimale romano che è l'ultimo diciamo citazione di là per giudicare i morti più avanti eh, troviamo qualche articolazione eh, ulteriore per esempio dobbiamo arrivare ecco per esempio qui ci sono le prime formulazioni che esulano dal, dal credo si trovano un pochino più avanti, che sono appunto i simboli dei secoli successivi, a cominciare dal Papa Vigilio nel 553, oh, eh, che qui ho tantissime pagine, i cartacei sono, sono più abituato allora, qui cominciamo ad avere un pochino di, di, di, di articolazione, no? Il figlio di Dio ha sofferto per noi, è stato crocifisso nella carne, è morto nella carne il terzo giorno risorse, affinché, perdurando la sua divina natura, non soggetta alla sofferenza e conservata la verità della nostra carne, professiamo le sofferenze e i miracoli dell'unico e medesimo Signore, il nostro Gesù Cristo a ciò che il corpo di tutta la Chiesa, in vista della glorificazione del nostro capo, tenda a ciò che vede nel nostro capo, cioè in Cristo Dio e Signore, come primizia dei morti, anche in coloro che sono suoi membri nella venuta della gloria futura. Dunque lo stesso nostro Redentore sia dalla testa del Padre, uno e medesimo, senza confusione delle due nature e così noi crediamo continuando ad esistere da due in due e in due nature e di là verrà a giudicare i vivi e i morti vedete si culmina l'affermazione è sempre culminante in, questo, in questa um, dichiarazione apolitica di là verrà a giudicare i vivi e i morti abbiamo poi ecco Papa Pelagio I che nel Denzinger 443, nella sua lettera al re Childeberto del 557, ehm, ecco, articola un po' perché questo paragrafetto si chiama De Mundi, cioè la fine del mondo. Crede e professo, cito, che egli, come scese nei cieli, così verrà a giudicare i vivi e i morti, finalmente abbiamo un'articolazione dopo, dopo, dopo diversi secoli tutti gli uomini infatti nati da Adamo e morti sino alla fine del mondo assieme allo stesso Adamo e a sua moglie che non nacquero da altri genitori ma furono creati l'uno dalla terra e l'altro dalla costola dell'uomo professo che allora risorgeranno e staranno davanti al tribunale di Cristo affinché ognuno riceva la sua ricompensa per quanto di bene o di male ha compiuto nel corpo «E ai giusti, quali vasi di misericordia preparati per la gloria, per mezzo dell'abbondantissima grazia di Dio, donerà il premio della vita eterna, ed essi vivranno senza fine in compagnia degli angeli, ormai senza timore alcuno di una loro caduta. Gli ingiusti, invece, che per decisione della loro propria volontà permangono vasi di ira preparati per la rovina, che o non conobbero la vita del Signore, o conosciutela, l'abbandonarono, vinti da molteplici prevaricazioni, li affiderà con giudizio oltremodo giusto» alle pene del fuoco eterno e inestinguibile questa è dunque la mia fede e la mia speranza che è in me per il dono della misericordia di Dio di esso dobbiamo come ci impone il beato Pietro Apostolo essere pienamente in grado di dare spiegazione a chiunque ce ne chieda ragione ecco è un testo molto bello questo qui facciamo una prima pausa dove si sente proprio l'afflato e la voce De, di un papa ecco, di un successore di Pietro specialmente nella parte conclusiva no? questa è la mia fede la mia speranza che è in me per il dono della misericordia di Dio e di essa dobbiamo come ci impone il beato Pietro Apostolo pronti sempre a rendere ragione della vostra fede no? essere in grado di dare spiegazione a chiunque ce ne chieda ragione ma soprattutto il successore di Pietro deve essere in grado di, di dirla e di esporla in maniera limpida e chiara questo è uno dei classici passaggi, quando si studia un pochino di, appunto di, di magistero, non si può fare a meno di notare, piaccia o non piaccia, ma questo è un dato di fatto, che le affermazioni più antiche, neanche troppo, eh, non è che bisogna arrivare al 557, questa è una cosa che è andata avanti fino al 1700, fino al 1800, anche, fino anche a San Pio X, tranquillamente, no? eh, erano chiare. Allora qui viene articolato, no? allora, tutti gli uomini infatti nati da Adamo e morti fino alla fine del mondo. Questa è un'affermazione importantissima, guardate che questa rimane vera anche oggi noi ci crediamo che tutti gli uomini sono nati da Adamo oppure diciamo sì tutti gli uomini sono nati da Adamo però la scienza dice altre cose quindi chi lo sa se, se è proprio vero che veniamo tutti quanti dallo stesso capostipite amici miei cari noi ci dobbiamo interrogare su queste cose qui eh. molto più recentemente Pio XII condannò ai tempi che era pontefice, la cosiddetta tesi del poligenismo, in greco polius, polipollon significa molto, poligenismo vuol dire genesi da molti, cioè chi crede che la razza umana abbia più fonti di propulsione e non che tutti deriviamo da un unico progenitore e capo comune, è fuori della comunione con la Chiesa. Sapete cosa significa questo? Ecco, che siccome le verità di fede non possono contraddire la scienza, attenzione, quando la scienza è scienza, vuol dire che chi afferma che noi non deriviamo da un unico capostipite comune, ammantandosi anche di afflati scientifici, scienziato non è. Tutto qui. Anche se si spaccia come tale, o se si atteggia come tale, o se si sprospetta come tale, tanto per fare un esempio, le tesi evoluzionistiche, tutte, nessuna esclusa, sono tutte teorie scientifiche, nessuna scienza, basta vedere i video al riguardo sta, sta pieno su Youtube di Antonino Zichichi che dimostra questa cosa quindi tutti gli uomini nati da Adamo e morti fino alla fine del mondo assieme allo stesso Adamo o a sua moglie attenzione altra affermazione pesante che non nacquero da altri genitori ma furono creati l'uno dalla terra e l'altra dalla costola dell'uomo e come la mettiamo? e come dire visioni arcaiche da era ecco, qui si è 557 siamo in pieno tempo di invasioni barbariche Papa Pelagio I e, non era ancora venuto San Gregorio Magno, che sarebbe salito sul soglio di Pietro nel 590, quindi siamo molto in là. E quindi noi ci crediamo che è Dio che ha creato il primo uomo dal fango, come si dice come dice nel libro della Genesi, e che la donna è stata tratta dalla costola dell'uomo se non si vuole intendere questo proprio alla lettera assoluta che non è proprio forse necessario però certamente la verità è che l'uomo è creato da Dio il maschio la donna è stata plasmata da Dio dall'uomo in qualche modo quindi come diceva il buon eh, il grande Sant'Anselmo più che il buon dice, allora, il primo uomo Dio l'ha creato da solo, la donna l'ha creata dall'uomo, gli altri esseri umani nascono dall'uomo e dalla donna, dice, che ci mancava tra questo? La cosa che Dio ha realizzato con l'incarnazione, cioè un uomo tratto da una donna, cioè il nostro Signore Gesù Cristo, no? <ride> quindi Un uomo tratto da una donna e quindi che nasce da una donna sola. E così abbiamo finito. L'uomo creato da Dio, la donna dall'uomo, gli uomini da uomo e donna e l'uomo dalla donna. Ed è questi grandi geni. Quindi tutti risorgeranno dal capostipite fino all'ultimo uomo e si metteranno davanti al tribunale di Cristo, in cui c'è una citazione di un eh, Passo famoso, uno di quelli che si legge a funerali alle esequie cattoliche. Si compare davanti al tribunale di Cristo per ricevere la ricompensa per quanto di bene o di male si è compiuto nel corpo. E ci saranno due categorie di persone, qui cita ancora San Paolo: i vasi di misericordia preparati per la gloria, e i vasi di ira preparati per la rovina, citazione della lettera dei Romani, capitolo 9, versetti 22 e 23. I vasi di ira sono coloro interessanti. Che saranno tali per decisione della loro propria volontà. Decisione della loro propria volontà. In che senso? Nel senso che o non conobbero la via del Signore, non conobbero evidentemente nel senso di non vogliono conoscere la via del, del Signore oppure, conoscendola, l'abbandonarono vinti da molteplici prevaricazioni. Ecco, questo è il testo, certamente, tra quelli visti nei primissimi secoli, che maggiormente elabora e per la prima volta dettaglia un po' qualche circostanza interessante. Poi abbiamo, abbiamo già visti per gli altri i famosi sinodi di Toledo qui abbiamo il quarto sinodo di Toledo del 633 anche qui c'è una certa eh, inferiore articolazione no? il sinodo di Toledo tenuto sotto l'autorità di Onorio I è eh, produce un piccolo simbolo trinitario cristologico, in conformità con le scritture divine. E la dottrina che abbiamo ricevuto dai Santi Padri, professiamo che il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo sono di una sola divinità e sostanza. Credendo la Trinità nella diversità delle persone e annunciando nella divinità l'unità, né confondiamo le persone, né separiamo la sostanza. Eh, qui... Diciamo che il Padre non è stato fatto generato da nessuno, asseriamo che il Figlio non è stato fatto, ma generato dal Padre. Dello Spirito Santo professiamo invece che non è stato né creato né generato, ma che procede dal Padre e dal Figlio. Invece lo stesso Signore nostro Gesù Cristo, Figlio di Dio e Creatore di tutto, generato dalla sostanza del Padre prima dei secoli, negli ultimi tempi discese dal Padre per la redenzione del mondo, egli che mai ha cessato di essere con il Padre. Si è incarnato infatti dallo Spirito Santo e dalla santa gloriosa genitrice di Dio, la Vergine Maria, e solo è nato da essa. Lo stesso Signore Gesù, uno della Santissima Trinità, attenzione, è assunto senza peccato, L'uomo completo in anima e carne e rimanendo ciò che era, ha assunto ciò che non era. È bellissimo questo simbolo, eh? È al Padre nella divinità, inferiore al Padre nell'umanità. Egli ha in un'unica persona le peculiarità di due nature. In lui infatti sono due nature. Dio e uomo, non però due figli e due dei, bensì il medesimo e una sola persona in ambedue le nature. Ovviamente quella divina, specifico io. Egli patì sofferenze e morte per la nostra salvezza non nella forza della divinità, ma nella debolezza dell'umanità. Discese negli inferi per liberare i santi che vi erano trattenuti e dopo aver vinto la signoria della morte è risorto Assunto poi in cielo, verrà in futuro per il giudizio dei vivi e dei morti, purificati dalla sua morte e dal suo sangue. Noi abbiamo conseguito la remissione dei peccati per essere risuscitati da lui nell'ultimo giorno, in quella carne nella quale ora viviamo. Questo l'abbiamo già visto, no? A proposito della risurrezione della carne. E in quella forma in cui lo stesso Signore è risuscitato a causa del peccato. E eh, scusate, è risuscitato. Gli uni riceveranno da Lui la vita eterna per i meriti della giustizia, gli altri, a causa del peccato, la condanna al supplizio eterno. Quindi, questo è un simbolo meraviglioso, si può, si può, ci, ci potremmo fare qui una lezione di qualche ora eh, e, e neanche basterebbe eh, per andarla a, a scandagliare. Eh, di nuovo, in maniera sintetica, sempre il Sinodo di Toledo, nel 492, Dirà questo Signore Gesù Cristo eh, mandato dal Padre accogliendo ciò che non era senza perdere ciò che era familiarizziamoci con questa espressione eh, è divenuto ciò che non era rimanendo ciò che era ha accolto ciò che non era senza perdere ciò che era no? Quindi diventa uomo senza cessare di essere Dio accoglie la natura umana nella sua divina persona, ma non cessa di essere il verbo di Dio, è coeterno col padre, no? Inviolabile per la sua realtà, mortale per la nostra, venne in questo mondo per salvare i peccatori e giustificare i credenti. Fece miracoli, è stato consegnato a morte a causa dei nostri delitti ed è, risorto, ed è morto per la nostra spiazione. È risorto per la nostra giustificazione, siamo stati sanati mediante le sue piaghe, mediante la sua morte riconciliati con Dio Padre e risuscitati mediante la, risurre, la sua risurrezione aspettiamo anche che egli venga alla fine dei tempi e con la risurrezione di tutti renderà con il suo giustissimo giudizio ai giusti il premio e agli empi le pene quindi teniamo sempre presente che alla risurrezione o al giudizio universale collegata come dire sempre la dottrina della retribuzione ai giusti il premio e agli empi le pene sempre Fondati chiaramente su quel passo di San Paolo che abbiamo già visto, che Dio renderà a ciascuno quanto compiuto nel corpo, sia nel bene che nel male. Il libro dell'Apocalisse usa l'immagine dei libri, no? ognuno venne giudicato sulla base di quello che c'era scritto sui libri. Questo non dimentichiamolo mai, amici miei cari. Abbiamo celebrato con gioia, domenica, la festa della Divina Misericordia, che è una festa meravigliosa, ma... Lontano da noi concetti sbagliati della divina misericordia e soprattutto lontano da noi una idea di misericordia che metta da parte l'altro aspetto ugualmente fondante e determinante tra i divini attributi, che è quello della divina giustizia, con il quale dovremmo fare i conti tutti, anche quelli che ricevono la misericordia perché la misericordia ci perdona, ci ottiene il perdono dei peccati commessi, ecco, senza però risparmiarci l'espiazione e, e senza negare quindi le esigenze della Divina Giustizia. Abbiamo simboli anche dei Magisteri successivi dove si sono espressi altri due papi, sono Papa Leone IX nel 1053 e Innocenzo III, il grande Innocenzo III nel 1208 e poi Concilia della Lenzia IV e Di Lione II del 1215 e nel 1274. Andiamo rapidamente a vedere anche queste eh, dichiarazioni che credo, se non ricordo male, le abbiamo già viste per la risoluzione della carne, almeno qualcuna. E per esempio il, la, la lettera di eh, Papa Leone IX, la congratulante vehementer a Pietro, patriarca di l'abbiamo già scandagliata a suo tempo, eh, è di nuovo una professione di fede eh, polarizzata sulla persona del, del figlio, l'articolo che ci interessa, eh, lo andiamo a rileggere perché facciamo un ripasso ecco, di, di, di sana dottrina cattolica sul nostro Signore Gesù Cristo, no? che di questi tempi, dove che sia veramente Dio ci credono in pochi, è, è, bene, è bene ripassare. No? Credo anche che il figlio di Dio Padre, il verbo di Dio, nato in eterno dal Padre prima di tutti i secoli, è in tutto nella divinità della stessa sostanza del Padre, di uguale onnipotenza, a Lui totalmente uguale. È nato nel tempo con un'anima razionale, come la nostra, in virtù dello Spirito Santo, da Maria sempre Vergine, ha due nascite, una eterna dal padre, l'altra nel tempo dalla madre, ha due volontà e operazioni. Contro il monotelismo, cosiddetto, no? due volontà e operazioni. Una volontà umana e una volontà divina. Un'operazione divina, un'operazione umana. È vero Dio, è vero uomo, è proprio e perfetto nell'una e nell'altra natura, non ha subito commistione né divisione, non è adottivo e non è frutto di fantasia, è un unico e solo Dio, figlio di Dio in due nature ma nella singolarità di una sola persona, impassibile e immortale nella divinità, tuttavia patì per noi e per la nostra salvezza nell'umanità con vera passione della carne e fu sepolto e risuscitò dai morti il terzo giorno con vera risurrezione della carne e a conferma di questo mangiò con i discepoli non per bisogno di cibo, vedete che bello, ma come atto di volontà e di potenza. Il quarantesimo giorno dopo la risurrezione ascese al cielo con la carne nella quale era risorto e con l'anima e siede ora alla destra del Padre. E di là il decimo giorno mandò lo Spirito Santo e di là, così come ascese, di nuovo verrà per giudicare i vivi morti e darà a ciascuno secondo le sue opere. Vedete sempre lo stesso pattern, di là verrà a giudicare e darà a ciascuno secondo le sue opere. E riflettiamo sempre cioè, sul fatto che noi ci stiamo segnando giorno dopo giorno la nostra sorte eterna. Ecco. Innocenzo terzo, lo stesso c'è di nuovo un simbolo apostolico culminante in questa condizione dopo aver mangiato e bevuto e salito al cielo, siete alla testa del padre e nella stessa verrà per giudicare i vivi e i morti la giudizio universale, eh, e poi anche eh, il concilio lateranense quarto che abbiamo già visto a proposito della risoluzione della carne dice, eh, leggo nella parte finale perché altrimenti rivediamo un pochino sempre le stesse cose, eh, Disceso nella sua anima e risorto nel suo corpo agli inferi ovviamente è salito ugualmente con l'uno e con l'altro verrà alla fine dei tempi per giudicare i vivi e i morti e per compensare ciascuno secondo le proprie opere i reprobri come gli eletti tutti risorgeranno con corpi di cui ora sono rivestiti per ricevere secondo che le loro opere siano state buone o malvagie gli uni la piena eterna col diavolo gli altri la gloria eterna col Cristo e infine c'è il concilio di Lyon 852, 1852, dell'anno 1274, che anche qui stringatamente di là verrà a giudicare i vivi e i morti e darà a ciascuno, secondo le sue opere, a seconda che siano state buone o cattive. Facendo un balzo di <ride> ben eh, sette secoli circa, Arriviamo alla lettera sull'escatologia, abbiamo già avuto modo di, di vederla, della pubblicazione della dottrina della fede è del 1979 e che si trova al Dancing 4655, dove per tutte quante le stupidaggine dette in tema escatologico negli anni eh, 60 e 70 soprattutto, eh, la dottrina della la della dottrina della fede, sapete che l'organo magisteriale ordinario del Papa si sente in dovere di ribadire che la Chiesa, conformemente alla sacra scrittura, attende la manifestazione gloriosa del Signore nostro Gesù Cristo e essa considera peraltro come distinta e differita rispetto alla situazione che è propria degli uomini subito dopo la morte. Ecco, detto questo c'è l'ampia sezione eh, dedicata al giudizio universale nel Catechismo della Chiesa Cattolica. I numeri di cui si parla di questo sono il 1083, scusate, 1038, 1039, 1040 e 1041, e adesso li andremo a leggere, e poi nel 1059. Nel 1038 si vedrà come il giudizio universale è preceduto dalla parusia e dalla risurrezione dei morti. Nel 1039 si afferma il carattere totale, pieno e definitivo del giudizio universale. Mentre nel 1040, considerazione sul tempo del giudizio universale, nel 1041 l'estrema serietà del giudizio universale e nel 1059 la professione di fede nel giudizio universale da parte dei credenti. Detto questo andiamo rapidamente a, a, a leggerli proprio per esteso. 1038 la risurrezione di tutti i morti, dei giusti e degli ingiusti, precederà il giudizio finale, sarà l'ora in cui tutti coloro che sono nei sepolcri udranno la voce del figlio dell'uomo e ne usciranno. Citazione del Vangelo di San Giovanni, quanti fecero il bene per una risurrezione di vita e quanti fecero il male per una risurrezione di condanna allora Cristo verrà nella, nella sua gloria con tutti i suoi angeli e saranno riunite davanti a lui tutte le genti ed egli separerà gli uni dagli altri, come il pastore separa le pecore dai capri e porrà le pecore alla sua destra, i capri alla sinistra e se ne andranno questi al supplizio eterno e i giusti alla vita eterna. Vedete come risuona, cioè la dottrina cattolica, e eh, figlioli miei cari, è di una chiarezza solare, chiara, uno ci può credere o non crede, ma non è tanto difficile, no? Citazioni: cioè, questo numero è composto con un collage di citazioni bibliche, Atti 24:15, Giovanni 5-28-29, Matteo 25:31, 33.46. Cioè, <ride> non è che si, che, che si può uscire da questi chiari confini. 1039 davanti a Cristo che è la verità sarà definitivamente messa a nudo la verità sul rapporto di ogni uomo con Dio il giudizio finale manifesterà fino alle sue ultime conseguenze il bene che ognuno avrà compiuto o avrà omesso di compiere durante la sua vita terrena e qui c'è una bellissima citazione eh? tutto il male che fanno i cattivi viene registrato a loro insaputa il giorno in cui Dio non tacerà Egli si volgerà verso i malvagi e dirà loro: Lo avevo posto sulla terra, io avevo posto sulla terra i miei poverelli per voi. Io loro capo sedevo nel cielo alla destra di mio padre. Ma sulla terra le mie membra avevano fame. Se voi aveste donato alle mie membra, il vostro dono sarebbe giunto fino al capo. Eccetera. Ma la cosa bella: tutto il male che fanno i cattivi viene registrato a loro insaputa e il carattere appunto definitivo. Pieno del giudizio universale, manifesta fino alle sue ultime conseguenze il bene compiuto o che si è omesso di compiere. 1040, il giudizio finale avverrà al momento del ritorno di glorioso di Cristo. Quindi segue la parousia e la risurrezione della carne, è l'ultimo atto, proprio l'ultimo della economia salutis, la chiamavano i padri, della storia della salvezza. «Soltanto il padre ne conosce l'ora e il giorno, egli solo decide circa la sua venuta. Per mezzo del suo figlio Gesù pronunzierà allora la sua parola definitiva su tutta la storia. Conosceremo il senso ultimo di tutta l'opera della creazione e di tutta l'economia della salvezza e comprenderemo le mirabili vie attraverso le quali la provvidenza divina avrà condotto ogni cosa verso il suo fine ultimo. Il giudizio finale manifesterà che la giustizia di Dio trionfa su tutte le ingiustizie commesse delle sue creature e che il suo amore è più forte della morte». Attenzione, poi vedremo come specifica San Tommaso. Nel giudizio universale conosceremo, e attenzione conosceranno tutti, eh, anche i dannati, al loro ulteriore, come dire, eh, fonte di, eh, di, di rabbia, il senso ultimo di tutta l'opera della creazione e di tutta l'economia della salvezza e le vie mirabili attraverso... E il quale la provvidenza divina ha condotto ogni cosa verso il suo fine ultimo. Cioè, tutti quanti perché e l'ora della verità, l'ora definitiva del red dell'azione è concentrata in questo evento. Infine, 1041, infine per quanto riguarda questa sezione, poi andiamo a dare un'occhiata al 1059. Il messaggio del giudizio finale chiama la conversione, fin tanto che Dio dona agli uomini il momento favorevole il giorno della salvezza. Ispira il Santo timore di Dio, impegna per la giustizia del Regno di Dio, annuncia la beata speranza del ritorno del Signore, il quale verrà per essere glorificato nei Suoi Santi ed essere riconosciuto mirabile in tutti quelli che avranno creduto. Quando si pensa a queste cose, si deve immediatamente volgere l'attenzione al fatto che io a questo giudizio devo riarci preparato e il tempo per riarci preparato è adesso il bene che noi compiamo dobbiamo nasconderlo agli occhi degli uomini in quel momento sarà rivelato da Dio davanti a tutti voi pensate no? un poveraccio Subisce, che subisce, so, persecuzioni e odio da parte di un cattivo e prega notte e giorno davanti a lui mettendo in pratica il, davanti a Dio per, per, per il proprio nemico mettendo in pratica il Vangelo, il nemico non lo sa ma pensate che il giudizio universale non glielo faccia vedere il nostro Signore come se non glielo farà vedere perché come vedremo anticipo quello che San Tommaso poi spiegherà bene, dice, perché il secondo giudizio, perché universale perché non è soltanto una cosa tu per tutta l'anima e Dio, ma perché lì viene fatta giustizia. Il bene lì verrà sverato e il male apertamente mostrato e condannato. 1059, la Santissima Chiesa Romana crede e confessa fermamente che nel giorno del giudizio tutti gli uomini compariranno col loro corpo davanti al Tribunale di Cristo per rendere conto delle loro azioni. Queste sono verità di fede divina e cattolica. Eh? E noi dobbiamo chiederci, ovviamente, dobbiamo chiederci, ma io ci credo che verrà un giorno in cui ripreso lo stesso corpo di cui sono rivestito adesso sarò convocato in giudizio davanti a tutti mi parlo di aver citato nella puntata precedente no? il grande di Essire la sequenza che si cantava in tutte le sequie nili no? nultum remanebit non resterà niente di impunito conta stricte discussurus, rendere strettamente a, a, a fare appunto un redderazione stricte, quindi rigoroso. Ecco, questa è un po' una sintesi della, delle affermazioni magisteriali. Ecco, poi c'è tempo per andare a dare un'occhiata, eh, sì, almeno iniziamo a quello che Sant'Ommaso scrive sul giudizio universale, che è un approfondimento di queste verità di fede, no? come compito sempre della teologia la, teologia, la sana teologia non ha altro che il compito di riflettere sui dati di fede, per approfondirli, quindi per trarre attraverso l'intelligenza della fede alcuni eh, corollari già contenuti nella verità in quanto tale. No? Ecco, la prima cosa, ah, San Tommaso parla del giudizio universale in, qua, in cinque questiones della somma Teologia, l'87, l'88, 89, 90 e 91. Nel cosiddetto supplementum, cosa vuol dire il supplemento? L'abbiamo già visto la volta scorsa che la somma Teologia è rimasta un'opera incompiuta. E eh, l'ultima parte, appunto le parti appunto, che, che, che, non ha, che, che non ha scritto Santo Tommaso nella somma, sono state poi completate attraverso scritti precedenti dell'Aquinate appunto per completare l'opera altrimenti sarebbe rimasta incompiuta in ogni caso il pensiero è quello di Tommaso, anche se è un pensiero evidentemente ad una fase meno matura di quello della Somma Teologia allora, la prima cosa che si chiede Tommaso nella Quest 87 è la conoscenza che avranno i risuscitati rispetto ai meriti e ai demeriti allora, prima cosa, le coscienze umane, dice Sant'Omaso d'Aquino, conosceranno tutte, tutte, buone o cattive, e perfettamente i propri meriti e demeriti. Sono i famosi libri di cui parla Apocalisse 20:12. Noi il libro della nostra vita punto primo non ce lo ricordiamo bene punto secondo non lo sappiamo leggere eh, pensate a questo paradosso noi lo scriviamo tutti i giorni ma mica lo sappiamo tanto bene leggere perché quel libro deve essere letto alla luce dell'altissimo le coscienze umane adesso la coscienza si può sbagliare nel senso che fa un giudizio e dice questa cosa mi sembra buona quest'altra mi sembra cattiva ma se la coscienza è erronea sbaglia lì no cioè dobbiamo capire che alla luce di Dio questo l'abbiamo già visto nel giudizio particolare non c'è scampo perché vediamo le cose nella loro oggettività oggettività inoppugnabile incontestabile e quindi il merito appare come merito il demerito appare come demerito punto e basta senza possibilità di contestazione o oh, il libro della vita, perché si parla anche di quello, nel libro dell'Apocalisse, dice, coloro che non erano scritti nel libro della vita furono gettati nello stagno di fuoco. Che cos'è questo libro della vita? È quello in cui sono scritti i nomi dei cosiddetti predestinati alla gloria. Allora, su questo tema teniamo sempre presente una cosa, no? Perché sul tema della predestinazione sapete che parte della riforma protestante soprattutto da Calvino in poi ha detto delle corbellerie grosse quanto una casa allora noi abbiamo una cognizione biblica dalla lettera di San Paolo a Timoteo che afferma che Dio vuole che tutti gli uomini siano salvi e giungano alla conoscenza della verità per cui è verità di fede che non esiste essere umano, anche non credente, che non abbia avuto da Dio la possibilità di ricevere la salvezza. Per ricevere la salvezza occorre la grazia, o la grazia santificante, che è certamente una cosa ideale, che è quella che viene conferita con il battesimo, o quantomeno qualche grazia, si chiama tecnicamente attuale, con cui e si riesce anche se non in possesso della grazia santificante in atto perché i non battezzati non ce l'hanno a raggiungere in condizioni certamente molto molto più difficili la salvezza ora che cos'è questo libro della vita voi sapete che Dio non può ignorare quello che per noi è il futuro <ride> e qual è l'esito delle libere scelte degli uomini, anche se il suo non poterlo ignorare non condiziona minimamente in nessun modo il nostro libero arbitrio. Quindi in questo libro ci stanno i nomi di coloro che useranno bene la propria libertà e quindi raggiungeranno la gloria diciamo così che questo libro è scritto non con la volontà di Dio intenzionale ok? in senso stretto Ma eh. bon, qui bisogna cercare di spiegarsi sapete, su queste cose il confine con l'eresia Allora, per capire Calvino diceva che Dio predestina alcuni alla gloria e altri alla dannazione, attribuendo la predestinazione alla dannazione a un atto della volontà divina, <ride> intenzionale, sapete quando si parla di volontà di Dio bisogna fare sempre molta attenzione perché le verità di fede sono chiare, però alcune di esse vanno circostanziate, vanno specificate. Ecco perché i documenti a volte sono così meticolosi e così dettagliati, perché già le cose della fede sono ombre e chiari oscuri. Noi vediamo in maniera imperfetta, dice San Paolo, conosco come in uno specchio. Ecco. Ci manca solo che, che vai a fare ma confusione. Allora la volontà intenzionale di Dio... Vuole sempre bene. La dannazione non è una cosa in se stessa positiva. Quindi la dannazione non è voluta da Dio perché predestina qualcuno a dannarsi, ma è frutto della volontà permissiva di Dio. Perché la dannazione, abbiamo visto le affermazioni precedenti, deriva dalla, solo dalla volontà ostinata della creatura spero che sia chiaro questo argomento No, continua San Tommaso ma soprattutto a riguardo di coscienze ciascuno avrà coscienza delle opere altrui in modo tale che venga perfettamente glorificata la giustizia di Dio o oh, cioè allora noi dobbiamo avere una mentalità sotto questo punto di vista intelligente per esempio la rinuncia a farci giustizia da noi stessi in questo mondo guardate che delle volte pesa eh? tanto eh ma arriverà l'ora arriverà arriverà Mi si sono messi sotto i piedi e non lo meritavo, lascia che lo facciano. Arriverà l'ora in cui quelli che ti si sono messi sotto i piedi e tu non te lo meritavi piangeranno e tu non piangerai. La coscienza delle opere altrui, quelli che sono stati perseguitati, bistrattati, ritenuti buoni a nulla. A... Diceva Donattino Negrisolo: di Madre Santa, vedrete quel giorno che succede. Arriverà. È solo questione di tempo, figlioli miei cari. Il tempo è sempre galantuomo. Ecco, un giorno, queste paroline di Don Leonardo saranno forse saranno anche dimenticate. Chi lo sa, un lontano ricordo, ma magari chi le ha sentite vedrà così, magari. Fatemi fare una divagazione proprio sciocca, no? dice, ammazza, però Don l'ha detto durante la catechesi, non ha detto niente Donardo, Don perché Donardo Don sta riferendo a quello che dice San Tommaso d'Aquino e quello che insegna la Chiesa, quindi Donardo Don fa sempre la sua funzione di, perché questo deve fare un prete, di dare voce, quindi dare amplificazione, parola a una dottrina che non è sua se Gesù stesso diceva la mia, mia dottrina non è mia, ma del padre che mi ha mandato proprio un prete, un ministro di Dio, questo lo dovrebbe dire sempre, dovunque, comunque, per antonomasia, mai parlare di niente che sia frutto della nostra eh, capocetta e di cui non c'è bisogno nessun essere umano. insomma, no? Ecco. Entrambe queste cose, quindi, che, la cos che le coscienze conoscono perfettamente i propri meriti e demeriti, ma anche le opere altrui avverranno per volontà di Dio, dice San Tommaso. Perché in quel momento noi dobbiamo astenerci dal giudicare il prossimo, per esempio, in questa vita. Noi possiamo soltanto giudicare i fatti oggettivi, ma non le coscienze. Perché non possiamo sapere cosa frulla dentro la persona, ma... Ma al momento del giudizio universale e i peccati degli empi saranno resi pubblici e se uno non vuole che i propri peccati siano resi pubblici si affretti ad andarli a confessare con sincero pentimento perché stare attenti che i peccati su cui non c'è stata, non è stato posto il sangue di Cristo, cioè, ma mi vergogno a confessarli, fratello mio, sorella mia, anzi figlio mio e figlia mia, dato che sono un sacerdote, eh, oltre che un cristiano, eh, rifletti, ma ti vergogni di più andare a dire questi peccati a un uomo che è in quanto ministro di Dio che terminata la confessione ha il vincolo grave del sigillo sacramentale quindi non solo non te ne può parlare non ne può parlare con nessuno ma non ne può parlare nemmeno con te e di tutto quello che ha sentito se ne deve dimenticare quante volte succede a un prete che eh, la persona che si è confessata poi ritorna a fare domande attinenti a ciò che è avvenuto in sede sacramentale, io quando vanno e dico, che, che dici? guarda che io non so niente di questa cosa, eh. non lo posso fare neanche col diretto interessato, figuriamoci quando arriva, che ne so eh, vengono un giorno a confessarsi insieme marito e moglie, eh, dice ah, come, come ti avrà detto mia, mia moglie in confessione? io dico io rimango impassibile, d'accordo? È chiaro che so se quello che mi dice quella persona è vero o non è vero, cioè se la moglie quella cosa me l'ha detto oppure no, ma io sono impassibile. Non approvo e non smentisco, perché quella cosa non la so. Tolta la stola, quella cosa deve essere sepolta, si fa peccato anche a pensarci volontariamente. Quindi, certo che c'è vergogna. Se uno ha fatto dei peccataci brutti, c'è vergogna. Ma non è meglio questo piuttosto essere pubblicamente svergognati davanti all'intero consesso della razza umana? Non lo so, amici miei cari. Cioè, tu vai con un uomo che ha blindà, quindi che è finito quel quarto d'ora, dieci minuti, vabbè, mezz'ora, è finito. Ti sei tolto il dente e te lo sei tolto per sempre. Preferisci che sia messo tutto quanto in pubblica piazza? Perché lo sarà, figlioli miei cari, eh. Guardate che Dio, cioè Dio, Dio è pazienta, pazienta. Cioè, Tutte queste cose saranno compiute. Eh? Cioè io quando.. Mh, mi viene anche da, da pensare per tante situazioni ma quando, ma, ma quando finiranno tante cose ma quando il signore ci metterà a punto quando finirà... stai calmo mi dico. il tempo è sempre garantuomo cioè, mi dico, ricordati quando eri piccolino che avevo io c'avevo sto Vespino dentro il garage che ce dei miei fratelli più grandi di me e sti 14 anni per, per salire su sto Vespino non arrivavano mai e quando arrivano? e, quando arrivano? e poi sono arrivati sti 14 anni e poi sono arrivati pure 18, che hanno lo prende la macchina che sembra chissà che. Eh. E poi è arrivato pure il momento che si entrava, poi stavi in seminario, dice, ma quando, quando arriverà il giorno dell'ordinazione? Non arriva mai, non arriva mai, non arriva mai. E alla fine quel giorno è arrivato. E sta prima messa l'abbiamo celebrata. Quindi il tempo è sempre garantito. Arriverà pure il giudizio universale. Può essere che mancheranno secoli, millenni? probabile, ma arriverà. Niente di tutto quello che, che accade, è tutto scritto nel libro della vita, è tutto quanto conservato, ci dice, abbiamo imparato anche dal, dal ciclo di catechesi, ti, ti, ti tiene l'amata, nell'eternità creata, ma se uno parla, cioè se uno tiene presente queste parole, i libri del libro dell'Apocalisse, cioè, tutto quello che io ho fatto rimane a causa della debolezza umana io adesso non mi ricordo tutte le cose che ho fatto non mi ricordo mai quello che ho fatto l'altro ieri ma che io non mi ricordi non significa che quelle cose non ci sono più ci sono e come quindi se uno sa che magari cioè se una parte della vita in cui ha scritto cose vergognose e eh, cerchi di scriverne un altro po', un po meglio no? ecco oh, circa il, nella questione 88 con una mentalità un po' tipica dell'epoca Sant'Ommaso si chiede il tempo e il luogo del giudizio universale ah, e per quanto riguarda il tempo è categorico ed è tassativo Sappiamo bene che nel Vangelo di San Giovanni, non nel Vangelo di San Giovanni, nei Vangeli, Gesù stesso ha affermato quanto a quel giorno e quell'ora, neppure, non lo sa nessuno, neppure gli angeli del cielo, neanche il figlio, ma solo il Padre. Affermazione che ha fatto che è stata travisata dagli eretici, che non si sono letti i simboli che abbiamo letto prima, che lui è inferiore al Padre quanto all'umanità, ma è uguale al Padre. Quanto alla divinità, quindi, che sta parlando, sta dicendo questa cosa in quanto uomo, non in quanto Dio. Ecco, però per usare un'espressione, addirittura fuori, cioè, se non lo sa l'umanità santissima di Gesù Cristo, prescindendo dal fatto che è unita la divinità, eh, perché figuriamoci se lo può sapere qualche essere umano che l'unione con la divinità non ce l'ha, no. Quindi la conoscenza della fine del mondo è riservata solo a Dio. Non date mai retta, e qui sappiamo che c'è stata una setta che negli anni passati non ha tante di, di, di, di, di date, a, a niente che riguardi questo. Ecco. E anche se mi posso permettere, figlioli miei cari, quando ci stanno profezie Provenienti dall'ambito delle rivelazioni private, raccomando sempre estrema prudenza. Sta piena anche la Bibbia di profezie, ma sono, almeno per quanto mi riguarda. Io sarò, ripeto, sarò ignorante, sarò non competente, sono sempre ammantate, già da, dopo, da, da, da, da aloni profondissimi di mistero che non ci consentono di fare delle affermazioni apodittiche, sicure, usando il verbo essere il verbo essere, noi dobbiamo essere sempre molto cauti su come lo, lo, lo adoperiamo, eh? perché voglio dire sembra, è probabile, è possibile, è verosimile, cioè specialmente quando si parla di cose future. Similmente sul luogo di, di esso, dice Sant'Omaso, oh, Sant eh, non si può conoscere, non è possibile conoscere con certezza il luogo e il modo con cui avverrà l'ultimo giudizio, né come gli uomini si raduneranno in vista di esso. Quindi inutile farsi queste domande di curiosità. Sappiamo che ci sarà e sappiamo a grandi linee, sostanziali ma sufficienti per farci un'idea, quello che avverrà, il di più, lasciamolo al Signore. Questa è una norma che più si segue e meglio è. Bene, direi di fermarci. Sicuramente con la prossima puntata concluderemo sia il giudizio universale che anche questo ciclo di, di, di catechesi, perché siamo veramente agli, agli sgoccioli, quindi potremo fare la conclusione, magari una lexi un po' più brevis, e, ed anche un po' tirare, come sempre nelle ultime puntate dei lunghi cicli di catechesi, un po' le somme di quello che è stato. Saluto tutti quelli che hanno seguito la diretta e anche quelli che seguiranno queste considerazioni differita. Alla prossima puntata che ci sarà, sicuramente come ci sarà, e Dio vi benedica e la Madonna sempre vi protegge.